L'ho scritto in un post, è un onore, nel senso che essere in questa rassegna significa partecipare, dare un contributo per quello che si può a un evento che è arrivato alla quattordicesima edizione, se non l'ho letto male. È uno dei luoghi in cui, grazie a Carlo Lucarelli, al Comune, a chi ci lavora, è possibile approfondire e ragionare intorno a questioni che sembrano scomparse dall'agenda politica, dall'agenda pubblica di questo Paese. Siamo... C'è una grande preoccupazione e anche una grande speculazione pensa ai temi di migranti in generale e non solo, eh, e si dimenticano problemi come questi, il ruolo delle mafie in Italia, i fenomeni di criminalità, che sono invece quelli che dovrebbero preoccuparci di più. Quindi, lo ripeto, è un onore.